ciao a tutti oggi prepareremo la bibita tipo lemon soda il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di raffreddamento gli ingredienti sono succo di limone zucchero semolato scorza di limone e acqua cassata fredda diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato e la scorza del limone Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale, aggiungere il succo di limone e facciamo cuocere per 5 minuti a 100 gradi, velocità 2. Lasciamo raffreddare il composto all'interno del boccale. Un composto di limone si è raffreddato, aggiungiamo l'acqua gassata, che deve essere molto fredda. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo mescolare per 30 secondi a velocità 1. La bibita tipo lemon soda è pronta, trasferiamola in dei bicchieri e serviamola subito. Bibita tipo lemon soda, grazie e alla prossima ricetta.